è stato presentato da Mattia Rossi su DevOps, Mattia Rossi non lo conosco ma non c'è, e quindi ha dato un ampio anticipo ma non abbiamo trovato il suo fino a poco tempo fa quindi ho organizzato una presentazione in breve tempo ma cerco di spiegare un po' di cose, di cosa si tratta, di cosa si parla di DevOps. Eh, andiamo avanti. DevOps è eh, un termine, un neologismo del 2009 che coglie un po' di Cerca di mirare il mondo degli sviluppatori con il mondo dell'Information Technology e dell'amministrazione dell dei sistemi del deploy del software, la configurazione dei sistemi e tutto quello che potrebbe poi si unisce a tecniche più o meno nuove eh, non sviluppo del software ma quelle le vediamo in fase finale Per prima cosa, per conoscere un attimo, per capire anche come aggiustare il tiro Voglio sapere quanti di voi sanno alzare la mano? Ok, ok, giusto per fare anche il conto, poi per quanti risponderanno alle domande che farò adesso. Eh, quanti di voi sono sviluppatori di software? Sì, io quelle queste qua, sei parte una buona parte di Dev nel DevOps. Eh, quanti sistemisti? Quanti eh, una parte, quanti usano Linux? Eh, che qua, ok, è la prima volta che faccio sì, una presentazione vita mia, un software fare presentazioni, non ho mai aperto un software per fare slide fino a ieri alle 6 quindi <ride> adesso ci devo, un po', ci devo un po' coordinare, ok, eh. va bene, andiamo avanti, un po' di spam perché poi almeno quando sarete scappati ve l'ho già inculcato, faccio parte della sessione DigiLug perché non sapesse in ogni o ci troviamo qua di sera, a Polaresco dalle 21 alle 23 circa, trattiamo vari argomenti, scazzeggiamo tra noi, sistemiamo computer, organizziamo anche progetti più complessi, tipo quello dell'installazione di um, laboratori di informatica nelle scuole primarie e secondarie, eh, tra poco organizziamo anche una fuga al COSEM di Bruxelles, se qualcuno volesse partecipare poi ferma qualcuno della dell'associazione e ci chiede come noi ci stiamo già prenotando gli aerei e hotel quindi andiamo a farci due giorni da un weekend informati in faccio anche parte di due gruppi questo il Codover, il gruppo di sviluppatori di Bergamo che adesso è un po' che fermo però magari ritorna quindi voi iscrivetevi nella main list e Milano Extreme Programming User Group se qualcuno lo frequenta Extreme Programming faccia paura di, lascio così non, non lo descrivo perché è bellissimo così. quindi lo spam abbiamo fatto per iniziare a parlare di, di DevOps, all'inizio mi hanno detto che questo talk sarebbe stato meglio parlare un po' di Ansible, Ansible è uno dei software di configuration management che ci sono no. nell'ambiente nell DevOps, è quello che preferisco e quello che uso, in realtà poi a parte finale a giusto un po' il tiro parliamo anche mh, di altri tipi di, di DevOps. questo è più, è più sulle, sulla gestione dei sistemi e la configurazione del software sulla, sul server la voce ok ulga allora eh, Ansible è, è un software che permette di eseguire DevOps, comprende un sacco di operazioni è, un, è una tecnologia veramente vastissima come è vastissima allora, una parte di queste operazioni possono essere coperte da, da software tipo Ansible eh, che si occupa di latticino setup dei server, quindi installazione del software sulla macchina di installazione che può essere anche una macchina virtuale o una, o una, una virtualizzazione dei processi tipo Docker, più semplice, configurazione, co, configurazione dei sistemi, cioè gestione delle configurazioni di un'applicazione di, un di un singolo o anche di un cluster, o di un cluster center, adesso poi dopo spiegherò bene in che modo lo fa e perché rispetto ad altre soluzioni questa è, è, è migliore adesso è solo semplicemente introduttivo il eh, deploy delle applicazioni cioè ehm, deploy ad, se volete, sulla macchina finale c'è chi usa FTP, ancora, chi usa SCP chi utilizza sistemi più avanzati, più automatizzati questo fa un po' da collante i sistemi, può anche sostituire entrambi e il continuous delivery appunto sono quei sistemi avanzati di cui parlavo se uno utilizza Jenkins per automatizzare il testing e il deploy quanti di voi usano Jenkins? Ho un sistema di continuous integration, continuous delivery ah, bravo, tre però, eh, per chi non si fosse girato a guardare Quindi sono vecchio modo di installare, di configurare sistemi quelli remoti ma anche computer di casa se avete lì questo momento, avete la mano All'inizio quando ero bambino a mano, a manina si installava tutto, più si teneva un file di testo dove si scriveva che cosa si era installato e deploy manuale su, sui server, con fcp, con ssh, no? al massimo ftp, sftp, tutte le, le derive poi ci, si, si avanza, si inizia a fare un po' di programmazione, quindi un po' di bash, si automatizza qualche processo Ovviamente, quindi si mantiene sempre il logbook perché non puoi automatizzare mai tutto con Bash perché è un delirio. Quindi si va avanti, c'è un'evoluzione: logbook, bash, manual deploy, logbook, bash, bash perché poi dopo ti sempre mettere un po' di automatismo, automatismo in Bash. Quindi magari usi a sync a sync cambiamenti sulle cartelle, sincronizzi i file solo con i data, velocizzi un po'. Logbook. logbook, sempre più Bash, più Python perché magari ci metti dentro qualche software un po' più avanzato di Bash un po' più all'alto livello passatemi qualche termine un po' così eh? e Ansible praticamente sostituisce tutto la baradana con una sintassi semplice e, e il futuro poi lo vediamo dopo perché in realtà ci sono un po' di cose che... ok perché automatizzare? Ah, per velocizzare il workflow quindi si possono inserire automatizzandosi a... eh lo so che è difficile, non rimanete delusi eh, si possono, precisando i workflow, c'è più tempo per fare i controlli perché bisogna far tutto a mano, quindi eh, anche il context switching del cervello è meno, meno automatico tra la fase di sviluppo e la fase di deploy del software, o di testing perché quando automatizzi puoi concentrarti solo sulla fase di sviluppo. Il testing non è inteso solo come gli unit test quando stai prendendo mano, il testing è anche test di integrazione, quindi i test di fase di deploy, che di solito finché non fai il continuous integration, ti tocca smazzarti da solo, quindi in questo context invece universale Quindi diversi di testing isolati e la riduzione degli errori L'errore umano che ovviamente è onnipresente in qualsiasi procedura e l'errore di automation che è presente in tutte le procedure dette prima cioè quelle di logbook bash, logbook bash bash eccetera eccetera perché più deploy, meno errori hai con un deploy, nel senso che quando l'ultima volta che ho eseguito il deploy è stato l'anno scorso, vado a prendermi il mio logbook, il mio script in bash, lo eseguo con un certo timore. Mentre se lo faccio tutti i giorni, sicuramente il processo è collaudato, lo faccio tranquillamente, faccio una piccola modifica, lo lancio, so che se c'è qualcosa che non funziona, è quella che modifica. Non chissà che cosa di un anno fa. Quindi, ci ho so spiegato. Okay. Insomma, no, Ansible non è l'unico software che fa questo tipo di lavoro che permette di sostituire tutta quella lista là di, di alternative qua ve ne illustro più o meno quali sono i vantaggi rispetto alle altre due brevi vantaggi perché poi ovviamente si può andare nel dettaglio Chef e Puppets sono, sono altri software che fanno la stessa identica cosa di Ansible in maniera leggermente diversa hanno una configurazione un po' più complessa sono più adatti a grosse aziende e eh, a sviluppatori ovvero Ansible eh, entrambi richiedono un server per gestire i server questo server lo configuri gli devi dire eh, sì, ci sono anche, anche con Ansible si possono, ci sono trick con ogni cosa però in generale anche Ansible, cioè Ansible cara, fare. ci sono mm, richiedono una configurazione più più organizzata dell'intera infrastruttura aziendale. Mentre con Ansible io dal mio laptop posso configurare il mio NAS di casa, <coughs> lui, o configuro il laptop stesso, il laptop stesso right? scarico il mio script da git di installazione e installa se stesso. La mia Quindi gli altri software hanno, adesso vi faccio vedere, mentre vi faccio vedere i dettagli, poi, le differenze e le differenze. Perché Ansible? Allora, è semplice, la sintassi è in YAML, che è una specie di JSON, un po', è un po' più, più pulita, il JSON senza tutte quelle graffe, tutte quelle virgolette, eh, senza i punti virgolette. Eh, eh, è scritto in Python, quindi se si vuole modificare, se si vuole vedere il sorgente, che cosa sta facendo sotto la superficie, si può dare un'occhiata, non è terribile come altri linguaggi. Ha meno requisiti, è senza agente, cioè non bisogna installare niente sull'opera di destinazione. Il computer da configurare può essere plain, non bisogna installarci niente. Deve avere solo SSH e Python, che però ha distribuito in qualsiasi distribuzione di Linux. È open source, è free open source, quindi è su GitHub e requisitori. Vado vedere. E ha una serie di giuste convenzioni. Ed è impotente, cosa che è difficilissima, una cosa che è decisissima da raggiungere attraverso i bash script o anche fabbrico o altri sistemi di semi di, di automatismi manuali ovvero eh, il, la descrizione di la, ah, i libri lo YAML di Ansible che contiene la configurazione delle macchine definisce uno stato, non una serie di operazioni definisce uno stato finale tipo questo utente deve esistere questa cartella deve esistere, questo programma deve essere installato questo non deve esistere queste regole subite devono essere installate è uno stato finale quindi più, anche se lo esegui più volte, non cambia niente nel senso che lo stato semplice ha un po' di gerarchie eh, per la gestione eh, del dinamismo che deve essere necessario quando è un ambiente dinamico Deploy, ovviamente però non troppo dinamismo come invece potrebbe essere Puppet che ha una metali un metalinguaggio rubi di configurazione, no? ha un metalinguaggio rubi di configurazione che ti porta ad essere più programmatore che sistemista quando, quando lo utilizzi, e questo può essere un male. Ah, certo ovviamente per spiegare il meme, è autodocumentato, ovvero talmente semplice la sintassi che vale come documentazione, non c'è un metalinguaggio, programmazione se lo faccio leggere a un sistemista lo, lo può capire, mentre ho oh, un, un nuovo arrivato, il programmatore. È abbastanza, è abbastanza semplice da, da, da usare. È più recente, nel 2013, ma vabbè, qua si capisce poco. è Quello blu è Ansible, è quello blu è l'ultimo. Ed è già più, più popolare. Qua ho fatto Google Trends per tirare fuori un grafico da ieri, quindi è recentissimo. L'ultima volta che l'ho visto e non era così popolare, quindi è già più popolare. Tra, tra tutti gli altri ho, ho aggiunto deploy al termine perché va bene, è sempre il DevOps, quindi è poi per eliminare il rumore di fondo della tecnologia comune tipo chef. Ok. Logica base di funzionamento perché è bello tutte queste cose, ma come, come le fa? Allora è un'applicazione Python che si installa in locale, c'è cioè il repository su, su APT, cioè repository in vari package management potete installarlo a sorgente compilarlo, è una abbastanza leggera si può, può essere eseguito sul computer direttamente in locale cioè dalla macchina di sviluppo faccio il deploy sulla virtual machine ad esempio, o sul server remoto può essere eseguito dalla destinazione, c'è cioè un modalità pull, cioè più o meno come eh, vengono eseguiti Puppet e Chef cioè caricano da remoto la configurazione e se la installano se stessi. Quindi anche Ansible potrebbe essere utilizzato in questa maniera. O se no la server di continuous integration. Jenkins dopo aver finito i test del software esegue Ansible e, e pusha il, il software su tutto il vostro cluster di server, sulle vostre macchine. Come? da linea di comando, quindi si possono usare dei tool, comandi bash tranquillamente per eseguirlo. Um, da lì come si possono anche svolgere le personalizzazioni che dopo vedremo brevemente, o se no eh, da file o repositori di configurazione. se Ci sono errori di ortografia, io l'ho finito di scrivere oggi, stamattina, quindi non <ride> fateci caso. Davvero? Sì, fa niente, eh. E anche metà in inglese, metà in italiano ancora, nessuno ci <ride> eh, Per configurazioni complesse ovviamente serve una gerarchia di, di, di testo con la configurazione nelle varie installazioni isolata, così che può essere raggruppata e meglio gestita, e dopo vi faccio vedere, eh, quando, quando vuoi, cioè mi gira, aggiorna il server, o, voglio buttare in funzione, dopo i test è in automatico, quindi o se no con i cron il server può ogni tanto non aggiornarsi quando vuoi Partiamo con le componenti sono abbastanza sulla strato, andiamo un pochino sul pratico Le componenti di Ansible sono abbastanza semplici ovviamente prima bisogna dire quali sono i server che sto gestendo quindi serve un inventario quindi c'è un file di inventario un eh, è dinamico abbastanza dinamico può essere configurato in file in variabili ambientali o in linea di comando l'inventario contiene eh, eh, è una sintassi Ini, per chi non la conoscesse, per chi fa i Windows, uh, è una specie di. È una sintassi scrittiva, non so neanche io perché abbiamo usato due sintassi differenti, di Emole e INI per configurazioni uh, però INI è il file che descrive l'inventario. Quindi il, il, il raggruppamento della, degli host è possibile, è possibile anche con dei piccoli dinamismi, tipo qua si dichiarano 50, 50 host. È possibile definire delle variabili eh, statiche che sono quelle ambientali, ad esempio questa, eh, questa variabile eh, evita il lookup dell'IP address dell'host, che sono su una macchina che non ha accesso al DNS server che è in produzione, con la di produzione, magari il codi dentro l'host file, che parlo un po' di così, il livelli, perché se no. Eh, si possono fare sotto raggruppamenti tipo qua, si specifica, si specifica il server di backend, server di database, 50 reverse proxy, o se no qua posso dire che nella, i server americani prendono come figli questi due gruppi, tutti i server con tutti questi due gruppi, o se no si possono creare manualmente, ci sono, ci sono un po' di sintassi, poi se volete vedervelo, la documentazione online è veramente esaustiva, sono un sacco di esempi. Fedora uh, utilizza Ansible per il deploy delle loro macchine, e è tutto online open source, quindi si possono vedere tutte le loro configurazioni uh, di Ansible, se cioè, ce n'è veramente un casino. Allora, Componente più bella sono i moduli, lo allora, so che aspettavate bene. I componenti più belli sono i moduli, sono più di 300 moduli e sono come dei sottoprogrammi o degli script che servono per uh, la gestione di un singolo aspetto. quindi o una singola applicazione, diciamo, ci sono moduli per apt, per Hume, per tutti i package manager, ci sono per PIP, per il che volete, repository management, cioè per aggiungere repository, ad esempio quando installare Google Chrome, devi aggiungere repository in Ubuntu e poi installare Ubuntu dal repository Fuchs, Chrome. Quindi con due righe di Ansible puoi importare repository in maniera idepotente, cioè. Non ne aggiunge due, che quello qua è il pubblicario Grave, beh, lo, so, sapete, lo so che lo sapete, però questo lo fa meglio, in maniera più semplice gestisce download, download dei file con, la, con il check del checksum o, o non riscarica il file se esiste già in locale quindi è proprio fatto per ottimizzare questo tipo di lavori, il, il modulo di un ad esempio, evita operazioni dispendiose per nulla. C'è il modulo per AirSync, che può permettere di usare tutti i parametri, parametri, locale, o utilizzare il server eh, tra loro. Veramente ci sono per, per GIT, ovviamente. Ha dei moduli eh, anche per la configurazione sistema operativa, l'aggiunta degli utenti, quindi il timing, il loss name, il account del chiave SSH, il b-table, software però ovviamente sono e ce n'è veramente un po' qualcosa da ci vedere per la gestione delle applicazioni specifiche tanti sviluppatori hanno rilasciato un loro modulo per Ansible ma i 5 posti dove si fa, addirittura cose un po' più complicate tipo Zookeeper, Amazon AWS la creazione delle istanze patizzata per, per l'espansione dinamica dei cluster cose abbastanza anche complesse volendo, volendole fare ci sono anche dei moduli di, di controllo, tipo il ping, per vedere se i server sono su, mm. riga di comando con otto caratteri che pinga ping a tutti i server, e quindi se sono su o interroghi il tempo per vedere che hanno il tempo sincronizzato. Magari uno ha preso un server NTP che non funziona bene, e è andato fuori, fuori linea, no? Ci sono wait for, per aspettare che magari un servizio... rimane in attesa di ascolto su una porta per aspettare che venga sul servizio prima di iniziare l'installazione sul server successivo, ad esempio vogliono eseguire in serie, non in parallelo. Ci sono tutte queste variazioni che tipo: Debug, Assert, per meglio che fallisca subito che, che, che dopo, e per pausare. Si possono anche creare dei moduli customizzati, tanto la sintassi è in Python, ma le interfacce sono comunque disponibili anche per altre modi di programmazione. Alla fine comunque si tratta di parsare comandi di input che si specificano a livello di descrizione del modulo e quindi possono essere usati all'interno delle di configurazione e poi sparare fuori l'output in JSON che Ansible mangia, ha delle, delle chiavi definite che devono essere lo output, error eccetera, l'RC lo si ritorna ovviamente in modo definito però comunque le interfacce sono già disponibili, abbastanza semplici da implementare. Ovviamente ci sono anche moduli più. l'ho messo? Sì, vabbè, questi qua ci sono anche moduli un po' più complicati, più potenti tipo command, row, script shell che per eseguire il vecchio script bash in automatico. Se tu fai un comando script, hai il file in locale, con script in automatico upload il file sul server, lo eseguono i permessi che dici tu e poi lo cancella. Puro, semplice, cattura l'output, l'error e te lo ritorna. E l'RC dipende, e si ferma se non ci sbagliamo. Quindi comunque si possono integrare i due mondi fino a non è che bisogna convertire tutto da Ansible si possono integrare ci si sposta esempio utilizzo dei moduli che sono 300 sono così belle fanno tante cose belle come si utilizzano questo qua è un esempio di un file di YAML di configurazione di Ansible si specifica il nome del modulo e poi possono i vari parametri chiave parametro uguale valore parametro quindi copia da sorgente a destinazione con questi permessi file copy, è un modulo per la gestione dei file apt installa questo pacchetto all'ultima versione, queste chiavi sono definite all'interno della pagina ASIV, vuole descrizione dei moduli, sul sito ufficiale, ogni modulo è descritto con esempi, tutte le chiavi, tutti i parametri che accettano le chiavi, quindi è ben descritto. Adesso infarinatevi ma poi non ve lo insegno io, ve lo leggete. Quindi git, prendiamo eh, download dei repository, destinazione, dei password eh, per la gestione dei file, genera che genera anche la password, qua è scritta in chiaro, eh, dopo che lo spiego, se, se non si scrive così ovviamente, infatti qua si mettono le variabili, si possono interpolare le variabili all'interno dei file, che poi si possono nascondere per, per evitare di mettere le password su git. Eh, gestione di database MySQL con privilegi e database, quindi vanno anche abbastanza dentro nella configurazione. Addirittura fanno anche l'import dei database, anche quello potente, quindi verifica che sia già un database, cioè fanno cose anche abbastanza avanzate in questo modo. tutto comunque non è per insegnarvi, è solo per spiegarvi che dovete convertirvi e farvi più da possibile, poi dopo non preoccupatevi se non avete capito tutto, poi avete il vostro tempo per get -tour, per scaricare un Google da remoto, come vi spiegavo prima. Ci sono anche comande abbastanza potenti, quindi bisogna stare abbastanza attenti, ne utilizzo. Alcuni tengono nel server, ok? Componenti di dinamismo, come ho visto prima i moduli sono abbastanza statici, finché sono scritti così staticamente all'interno di un file di configurazione. Il dinamismo arriva tutto dalle variabili. E dai sotto che poi si creano, però dalle variabili principalmente. Le variabili è ecco, una cosa un po' delicata, perché le variabili non sono facili da gestire, alcune variabili sono protette, altre variabili le hai eh, quando ti scrivo un, mo un modulo di installazione di un software, voglio mettere dei default, però poi voglio che tu le puoi sovrascrivere, però voglio che eh, in un certo ambiente, magari nell'ambiente di test, sono sovrascritte ancora in un'altra maniera, e l'ambiente in base in cui vado a fare l'installazione sono ulteriormente sovrascritte e qua si girano scopi differenti. Ci sono scope a livello globale, a livello di play, cioè di ehm, singola operazione, che in realtà comprende un gruppo di sotto operazioni, quindi play si chiama, si chiama playbook, quindi chiamiamolo play. A livello di host, ogni host può avere delle sue variabili personali che sovrascrivono quelle di default. Se io questo software mi dedico 500 MB di RAM, un server può dire sono piccolo, a me, me ne dai la metà, può anche dire... Il totale è diviso è diviso 2, può dire solo 128. Si può configurare un po' tutto, si sovrascrivono. Ci sono infatti tanti entry point delle variabili, eh, da command line, da playbook, da file esterni che possono essere anche caricati in locale, ad esempio io posso avere la mia home file che ha dentro alcune variabili, un altro utente può avere la sua home file che ha dentro altre variabili, ad esempio io su un server configuro i miei utenti, l'altro i suoi, quindi io è giusto cambiare le variabili solo io l'unica del variabile che è solo lui se ha un file un server di testi per esempio perché noi abbiamo due istanze di jacking separato quello che vuoi quindi si possono avere veramente un sacco di, di entry point perché deve, deve creare dinamismo questa cosa possono essere definite runtime lette dagli altri host del, del cluster quando sono connessi a 100 server le bocchie variabili che ok pamiz a configurare l'out balancer per 100 server ad esempio. sono cose abbastanza complesse hanno fatto un po' di casino nella versione, adesso siamo a Ansible 1.9.1, XXX, e tra poco esce il 2, nel 2 hanno sistemato un po' di robe, hanno aggiunto entry point, però li hanno ordinati, hanno, hanno messo un po' di regression test, perché prima non c'erano, e infatti prima nella mailing list c'era gente che smadonnava, perché a un certo punto gli si sovrascrivevano variabili che erano definite in punti dove Scrivere. quindi non funzionava, avevano dovuto integrare loro dei test, però in realtà è abbastanza stabile una volta che lo eseguite, a meno che non, non giocate con la posizione e la definizione delle variabili all'interno del, del vostro play, non, non avete questo problema in teoria siete abbastanza tranquilli però stateci attenti <ride> Comunque, vediamo un po' Sì, è, Ho detto prima che era semplice, Ve la faccio vedere, è semplice, che ha il valore, che ha il valore, questo è un array, un array associativo, una mappa, come volete chiamarla. Ok, un array, questo qua è una lista di array associativi, o di, di mappe. No, abbastanza semplice, però in realtà YAML va anche un po', un po' avanti, rispetto a JSON, ad esempio, agli indirizzi, quindi con le referenze, puntatori di referenze, bellissimo non devi duplicare la definizione quando magari devi cliccare una parte cioè copia tutto l'oggetto attraverso il ha il multiliga che in JSON magari può essere un po' scomodo tante volte e anche il multiliga con l'escape ha anche funzioni abbastanza avanzate la documentazione online è comunque anche di questo basta Wikipedia è abbastanza esaustiva va dopo veloce che in realtà deve arrivare anche alla parte finale ci sono mm, le variabili da sole non bastano, hanno servito anche dei filtri per le operazioni più… qualcuno si chiude negli occhi adesso, adesso vi bastonano… ci sono qualche, scusa, qualche operazione più, eh, più comune sulle variabili, look up delle variabili, variabili ambientali, eh, defaulting, no? min, operazioni su liste, operazioni su oggetti random quando magari si vuole mettere l'avevo messo il cron vabbè, estrazioni di p-address con uh. ci sono varie operazioni che sono praticamente funzioni di Jinja2 che è il template engine che utilizza Ansible per interpretare le variabili non ci spiegato? Okay. quindi queste sono tutte funzioni integrate in Jinja2 qualcosa forse aggiunge anche Ansible comunque sono Cose che servono appunto l'assist admin, base name, di un file, la shasum, shasam. Ok, andiamo avanti, le potenze, randomizzare gli oggetti in una lista. ma Questi sono abbastanza autodescrittivi. Le variabili possono essere ovviamente inserite in uh, template module. Il modulo template è uno dei più potenti perché permette di eh, appunto installare una configurazione attraverso eh, lo stato delle variabili che siano a disposizione che appunto può essere anche dinamico e letto in tempo reale dal, dai server, quindi quando io faccio un deploy di 4 backend e un reverse proxy se poi rifaccio il deploy con 5 backend reverse proxy può avere la configurazione aggiornata automaticamente dei 5 backend o un cluster database eccetera eccetera che non sono molto, molto già in database però dopo sono molto, molto moderni, spieghiamo un po' si possono fare anche dei cicli, la, la sintassi Jinja sempre, qua si sta parlando di sintassi Jinja 2 è molto avanzata e possono eseguire i cicli perché ovviamente quando devo estrarre tutti tu, tu i server, mi serve un ciclo, si possono usare i condizionali per mettere la virgola all'inizio e non in fondo, tutte le varie, si può vedere che punto del loop si è, tutte le varie operazioni. Quindi poi qua si vede un'operazione abbastanza complesse di apertura delle porte su TCP, in IP table per il cluster, che è una mia di orribile, eh, o se no configurare host. Ok. Strategie, cioè eh, mettiamo tutto insieme per so cercare di fare qualcosa di, di utile. I ruoli eh, sono praticamente, è un'unità un singola, concettuale di installazione di un, di un singolo oggetto, diciamo. Può essere un software, può essere una configurazione che voglio accorpare, perché a parte tutto dello stesso ambiente. Comodo, sono comodi per dividere una parte del lavoro di installazione, ad esempio eh, nel mio computer in locale un ruolo può installarmi GNOME Shell però se utilizzo KDE non mi può, può non servirmi, quindi posso escludere quel ruolo però GNOME Shell non è solo un pacchetto o una configurazione, possono essere un sacco di cose che vado a configurare quindi il ruolo comprende più moduli, cioè quindi più operazioni più variabili, più template, più file, che posso guardare in una gerarchia definita, quindi delle convenzioni sue, e quindi ti dà una mano anche a organizzare, a vedere come fanno gli altri, quelli seri, a organizzare le cose, e è un entry point che è un task, main, YAML, che è il principale di entry point, dove inizio a definire subito i moduli. Modulo, operazione, modulo, operazione, se hai bisogno di template li metto qua e quali richiamo, se posso includere altri, altri file di Emo se voglio subito perché se mi diventa troppo grosso, quindi posso fare includere un altro file. Gli si pensa all'interno del stesso ruolo, i ruoli di solito li mettono su GitHub, chi li fa? Cerca di farli abbastanza generici per poterli condividere e per poterli così fare insieme ad altri che li utilizzano. Quindi si cerca di essere generici e di condividerli, singoli. Il playbook invece è un'installazione, è un contesto di installazione univoca, si possono qua, lasciano abbastanza libertà su che cosa raggruppare, puoi fare un playbook per ogni ruolo, un playbook per ogni gruppo di host, un playbook che ha tutto, tutto, tutti i ruoli, tutti gli host di, che ti piacciono a te, quindi così non devi ogni volta specificare un universo, il playbook qua ha ah, vari vari parametri di configurazione, gli host si applicare, se prendere le variabili dai, dai server a cui si applica, quindi vai su tutti, prendimi le info di tutti i server, perché poi magari mi serve in qualche ruolo, quindi queste qua comunque sono tutti documentate sul, in realtà non sono tanto di più di queste, quindi sono veramente messi un po' per farvi paura, ma poi ve li guardate, questo tipo dice di fare 25% dei server alla volta, così se, se c'è un errore si ferma, quindi così non tira giù tutto il cluster. E questo provate a farlo con Bash, <ride> quando poi è tanta roba, è un casino. Eh, Dove prendere, prendere un file locale, eseguire operazioni iniziali tipo scollegami una parte dei server, li aggiorno, scolleghi dal, dal reverse proxy e poi li rimetto dentro, o aggiorni DNS, varie operazioni. Quindi poi le tasche iniziali, quanto salva i cache, utilizzo anche dei database interni, volendo Readis mi sembra che ha a disposizione. Danci qualche nome perché così qualcuno dice io lo conosco, io lo conosco e si sveglia. Eh, I ruoli, vabbè, con parametrizzazioni custom all'interno della definizione del ruolo, quindi variabili dettagliate, tag per creare sotto insiemi, cioè i tag delle, delle operazioni, così che posso dire eseguire solo questi tag, o questo quest tag questo tag, così anche all'interno di un playbook posso tagliare solo delle parti, durante l'esecuzione da command line, ad esempio se Jenkins magari deve fare tutto solo una parte però non voglio creare due file simili e i tag, così creano sotto insieme e già che sotto insieme e post task, va bene, quindi genero rotate, riavvia il servizio e vale le vale. l'esecuzione di un playbook è molto semplice, anzi Ansible playbook il file di inventario il playbook i file di playbook i ruoli hanno tutti sono tutti in una sottocartella che si chiama roles, tutti i ruoli vanno lì, hanno il loro nome e che è il nome della loro cartella quindi è una convenzione unica e poi seleziono solo dei tag e limito un gruppo di server se non, se non metto i limiti il limit mi fa tutti gli host che sono configurati nel playbook altrimenti fa un sottoinsieme dei due se, nessun, se non matcha mi dice che non c'è nessun server da aggiornare i tag, crea un sotto dei tag altrimenti li fa tutti e basta ci sono più tool disponibili questa è l'ultima slide di Ansible quindi potete svegliarvi eh, vault, Massable Vault permette di eh, gestire eh, delle variabili che hanno bisogno di un certo livello di sicurezza tipo le chiavi di S3 all'interno del repository, anche se è pubblico questo praticamente durante il deploy ti chiede, durante l'esecuzione di questo comando o come ambientali possono essere configurate le variabili per decryptare il Vault cioè il file che contiene queste variabili varie Così si possono mettere su di tabi, sicurezza, le variabili sicure. Si doverle avere solo in locale. Se uno dai, dai la password al tuo amico, lui può gestirlo e possono rimanere in pool pubblici, però lo gestisce solo voi. Ansible Pool permette di eseguire la configurazione in pool, cioè di scaricarla dal repository in automatico attraverso il drone e installarlo su, su server in locale, su cioè server perché sono questi con i server, di inventare dinamici, nel caso di virtual machine, una roba un po' più di alto livello e Ansible Tower che funziona più o meno come puppet, cioè, cioè il server che gestisce i server. Ha una configurazione ovviamente, ha un'interfaccia grafica che è bello, bello. Ansible eh, Tower era pagamento, Ansible è comprato da Red Hat la settimana scorsa, 100 milioni di dollari, così. Quindi adesso probabilmente andrà tutto source, come tutti i progetti Red Hat lasceranno anche Ansible Tower in Source che è una mega interfaccia grafica, che queste configurazioni, se hai 400 server magari l'interfaccia grafica ti un po' più sicura, cioè dà un po' più sicurezza vedere tutte le uccette verdi quando ti colleghi senza dover fare il ping a 400 server, diciamola così. Esatto, esatto. Basta Ansible? Non ho detto abbastanza perché te a questo talk devops, quindi mettiamo anche altre roba, ma hanno detto all'inizio di fare un po' più su Ansible, ma ci sta, perché Ansible è un bello strumento, diciamo che si inizia un po' così, ad automatizzarsi perché non è che passa dal bash script, agentes, con continuous delivery e via il futuro? allora, il continuous delivery quindi sviluppo locale servers di in continuous integration test automatizzati, macchine virtuali container, adesso qualcosa tocco, banks, ma bank in guerra ovviamente, no? perché continuous delivery no? è così, si ha paura, più si guarda ai bug, più bug ci sono. Eh, architettura, microservizi, qua c'è, vado un fare tranquillo, c'è no? anche perché il tempo, stringe. Microservices, per chi se lo fosse mancato, il 6-7 novembre, ormai sono finita l'iscrizione, mi dispiace, c'era l'Italia Agile Day a Brescia. Università gratuito e soprattutto c'è Joe Snow che fa il talk, di uno dei principali, che è la Seth Human, lo scrittore di questo libro, famosissimo per la creazione di microservizi, un'architettura di microservizi, che è un nuovo modo, nel senso nuovo riscoperto, parla Martin Flower secoli fa per una gestione un po' più dinamica e più sicura parlo. So, le soluzioni microservices che servono, ma questa non si vede, ma comunque è l'attacco del monolita ovviamente, servono un po' a distruggere grosse applicazioni che non scalano che, hanno, che si ha paura a toccare, no? una configurazione statica fatta a mano ovviamente prima funzionava così, no? cioè, si installava l'applicazione la si configurava e rimaneva lì con la paura del monolita a vita fino a che poi non bisogna buttare tutto però prima deve essere la soluzione nuova deve essere in produzione prima, che, prima di poter toccare quella vecchia adesso si utilizzano i microservices così si scompone il monolita si divide il ruolo del monolita e si possono fare micro aggiornamenti che possono anche essere concorrenti cioè non si deprecano le interfacce immediatamente ma si lasciano un paio di versioni, così che possano coesistere, si possono fare, si può tornare indietro nel caso di errori. Si, si migliora l'efficienza di tutto, ovviamente questo migliorare dell'efficienza ha portato alla scomposizione monolita, quando avevi il primo mega monolita con un, un file di configurazione grosso così, facevi a mano e eri anche contento di farlo con a mano, perché avevi paura a toccarlo. Quando hai 50 microservices a mano, inizi un po a impazzire, distribuiti su varie macchine che si comunicano tra loro, sposti una macchina e non hai una configurazione n a sì. n, di toccare tutto, per quello che poi si passa ad Ansible, e quindi è tutto un processo continuo che ti porta ad aver bisogno di altre cose, fino comunque la transizione non è senza fine, è una soluzione corretta di, di gestione dell'ambiente, quindi una transizione felice, diciamo. Quindi, eh, infrastruttura come servizio, ormai si iniziano a utilizzare sempre meno macchine dedicate, quindi macchine virtuali, anche queste configurazione sempre più dinamica, ancora più dei server dedicati scalabilità ovviamente, non so neanche spiegarlo, scalabilità stabilità, stabilità grazie ovviamente al fatto di riuscire a bilanciare, di riuscire a superire a failover, non ci sono più single point of failure, no, quando si distribuisce tutto ovviamente possibile grazie ai microservices, con monolita lo distribuisci poco a quello che non è già predisposto ma se è distribuito bisogna anche vedere come tipo, ma sì quello Scali, lo Shardy, però non sarà mai Cassandra. Eh, ovviamente, stavo guardando questo eh, update incrementali, vi ho spiegati, spiegati, nuovi problemi che vengono, che emergono attraverso l'utilizzo di 50 macchine. Eh, virtuali a Amazon invece che un server unico ok? monitoraggio, logging e configurazione dinamica logging quando devi guardare il log del server l'applicazione cosa ha fatto c'è qualcosa che non va, vai e con controlli il log quando sono 50 macchine, 50 applicazioni la cosa diventa un po' più difficile non puoi collegarsi a tutte allora devi iniziare a centralizzare la gestione dei log e ve lo spiego solo ci sono dei software che permettono di centralizzare la gestione dei log, quindi ovviamente vanno configurati a configurazione dinamica, anche per questo bisogna utilizzare un certo tipo di configurazione dinamica. Eh, che... L'olio al meme, eh, che è il più volgare di questa presentazione. Eh, questi, questi software ve ne sono un po', alcuni pagamenti, tutti questi sono gratuiti, eh, Nox, Asha, più Elasticsearch più Kibana che presenta le, eh, le dashboard, queste dashboard più avanzate, permette di fare di tutto, da grafici e statistiche sui log, a ehm, ricerca di variabili dentro del log, ad alert in automatico, quindi tu ti st stai mettendo un alert su su un log di 50 server contemporanea o stai facendo ricerche su un log di 50 server in un time frame definito in più organizzando eh, centralizzando il log di tutta la struttura distribuita riesci ovviamente a, a fare dei backup eh, lo sapete meglio certo. monitoring e anche qua praticamente ci sono nuove soluzioni il vecchio e adesso qua abbiamo questa discussione accesa all'interno del Vigilug Nagios e MRTG, Nagios Zabix. e Zabbix sono sistemi di monitoraggio abbastanza statici, dove tu configuri i server da monitorare, i servizi da monitorare e loro riescono. Ci sono uh, sistemi più nuovi, tipo Grafana che Grafana è l'interfaccia grafica che sta vedendo adesso, che è basata su Grafite che è l'engine che gestisce le informazioni, le query sui dati, eccetera e influxdb, che è un database che gestisce invece lo storage dei dati e ce ne sono vari li ho messi separati perché sono plugabili quindi io, se ho questa configurazione che è quella più diffusa come potete vedere quando andate online eh, questo tipo di soluzione, esempio perché Grafana con grafite, Grafana è bello è in Javascript è bellissimo interfaccia grafica, fai le dashboard si muove in automatico, si auto re col mouse, si fa vedere i punti, selezioni, zumba, col mouse, è puoi mettere gli, gli alert, io uso SaneRen per gli alert che è un programma in java, che si interfaccia sempre su grafana e grafite, eh, è bello perché, perché ricevi i dati, lui loga in automatico, cioè tu definisci dei path e questi path gli dico logameli ogni un minuto, quando arrivano tienimi i dati di ogni minuto di questo path. Quindi poi tu quando configuri il deploy di un nuovo servizio, la parte iniziale del path sarà quella, cioè fa una, un match sul path. La parte iniziale del servizio sarà quella e poi ci sarà la parte finale che è il ser, la singola istanza e lui in automatico accetta tutto e salva. Tu puoi creare le dashboard dinamiche con gli asterischi, con i sottinsiemi, con le regexp e quindi il grafico si autoconfigura. Quando hai un server o un ser un'istanza c'è una linea, quando hai 50 istanze, POM 50 linee senza toccare niente. Ovviamente accetta tutto, tutto cosa. L'autenticazione te la gestisci, ovviamente. Non è che non devi stare tu a configurarle che cosa accettano da quale server, crei un sistema, c'è un sistema di autenticazione o filtri con IP table o te la gestisci in maniera diversa. L'autenticazione più semplice anche a HTTP. Comunque eh, utilizza anche questo se avete già Nagos che monitorizza i server ad esempio tutti i software di Nagos possono renderizzare l'output su grafite quindi è tutto abbastanza semplice nessuno cerca di reinventare l'avocado li utilizzano tutti quello che c'era già siamo all'ultima? l'ultima, l'ultima Sì? poi c'è lo spam finale l'ultima, l'ultima eh, un po' di nuova tecnologia ad esempio a me piace molto Vabbè, docker invece delle macchine virtuali di visualizzazione dei processi ci sarà un talk sul top di me tra 10 minuti quindi poi sentitevelo perché è molto interessante eh, consul eh, partiamo quelle più semplici prima la Amazon lo conoscete Mesos è un sistema dove tu è un software che tu installi su 10 macchine e gli dai impasto poi eh, istanze e utili di bilancio attraverso su queste 10 macchine e si però è quello di gestirti, di gestirti il gruppo. Cassandra è un database un po' più intelligente, come dicevo prima, nel senso che permette una scalabilità lineare, intelligente, nel senso che non è relazionale, ha, delle, ha dei pro e dei contro. In un ambiente fortemente dinamico, è comodo, perché io lo vedo come una via di mezzo tra Mongo e MySQL, ne sono anche altri, sono abbastanza, ne sono anche altri che sono abbastanza per intelligenti nel trovare soluzioni eh, alla dinamicità che c'è adesso nelle configurazioni, al che c'è adesso nelle configurazioni attuali, soprattutto qua si parla di scalabilità, applicazioni mobile, cioè, Kafka, eh, quindi si parla di messaging tra i microservices, i servizi tra loro devono comunicare, quindi eh, si utilizzano messaging system perché non comunichi con una connessione socket diretta, sarebbe da pazzi se messo normalmente sarebbe legare i servizi tra loro in maniera statica e si utilizza sempre i livelli tra i vari servizi e tutto sempre dinamico perché così se va giù qualcosa non devi... non tutto Kafka permette tipo di... come RabbitMQ come altri... Uh, come altri message queue che ci sono in giro, no? anche Redis può essere utilizzato in questa maniera sia come database un po' smart che come messaging system Console mi piace un casino, è abbastanza di HashiCorp recentissimo, sta facendo un po' di software per l'ambiente di microservices, permette in dynamic discovery, eh? Vagrant che serve per uh, tirare su, in, uh, tirar su in macchine virtuali in maniera abbastanza automatizzata. Scritti i file di configurazione, dici, bisogna 10 macchine con questi 10P, denatto, gli do i IP a porte esterne, port forwarding quelli che la faccia di rete virtuale, vediamo anche la virtuale, anche virtuale no? dipende da come vuoi gestire la configurazione di rete. Vagrant è un file di configurazione. Sì, non l'ho messo, infatti anche Vagrant è utilizzatissimo. No? è famosissimo. Forse più famoso... è sempre di AshCorp Vagrant. Esatto. Consul permette il Dynamic Discovery e il Monitoring. Una cosa allucinante. Praticamente è un software che lavora su protocolli HTTP o DNS, Monitorizza, monitora le tue 50 applicazioni e risponde alle domande. Quando qualche applicazione va giù e un'altra applicazione dice quali sono le istanze disponibili, tipo il reverse proxy famosissimo, dice quali server sono disponibili come backend, Console risponde questi 10, dopo 5 minuti risponde questi 20, man mano che ritorna su. Il, e automaticamente può applicare un template alla configurazione e riavviare il reverse proxy cioè lui praticamente sostituisce monitorando e autoconfigurando o rendendo disponibili le variabili una parte di Ansible rende dinamica la tua configurazione da solo è una cosa allucinante è distribuito utilizza una specie di per, per il database interno distribuito probabilmente è un software distribuito la maggior parte dei software che si utilizzano adesso per cui serve superiore per la configurazione e vabbè guardatevelo perché è intelligente allora ci spammo ancora di prima, Vigilug mercoledì sera perché se lo fosse già dimenticato vi so, ho martellato, io pensavo di non starci, cioè, pensavo di stare in mezz'ora quindi Vigilug, Fosden chi volesse venire, ci faccio un trillo, siamo una decina ora sì. circa, ci organizziamo, se uno da solo non vuole andare perché da solo è triste già sarà tristissimo Saranno stanze così con 800 persone. È veramente è bellissimo. X pubblico, Zorro. Basta? Grazie. Domande?